In questa domenica è fatta padrona la preghiera, potremmo dire, l'importanza della preghiera, la perseveranza nella preghiera, la continuità, la fedeltà nella preghiera. Ci viene presentato un Mosè tutto intento a pregare con le mani alzate verso il cielo, tutto il giorno con le mani alzate c'è qualcuno che lo aiuta, che lo sostiene perché mentre lui prega il popolo vince contro Amalek, ma nel momento in cui smette di pregare il popolo perde. Questa preghiera allora scaturisce da una fede profonda in Dio, da un affidamento in Lui. Il Vangelo ci presenta questo personaggio eh, così particolare, una vedova, una vedova che insiste, insiste perché fondamentalmente si faccia giustizia nella sua vita. Tra l'altro la vedova rientra in quelle categorie dei poveri del tempo, che sono appunto gli orfani, le vedove, gli ammalati in generale, gli stranieri. La vedova dunque rientrava in questo tipo di categorie. Spesso verso di loro c'erano atteggiamenti ingiusti. Ma lei grida, lei ecco, diventa così importuna da costringere il giudice a reagire positivamente almeno non la sentirò più, di gridarmi addosso, di importunarmi. Singolare il fatto che venga usato un termine in greco, ipopiazzo, che significa eh, altrimenti mi colpirà sotto gli occhi, altrimenti mi, mi, mi renderà gli occhi neri in un certo senso, che vorrebbe dire rovinerà la mia reputazione e tutti sapranno che sono un giudice ingiusto. Questo è sicuramente è il timore del giudice, è per questo che l'esaudisce. E Gesù usa questa, questa parabola, questa breve parabola, per indicarci come dovremmo pregare. Il criterio da usare nella preghiera è la costanza. Una preghiera però che diventa anche vita, è una vita preghiera. Perché fondamentalmente pregare significa riconoscere Dio, volere bene a Dio, amarlo con tutto il cuore. Non si tratta di eh, esprimere in maniera esterna, così una sorta di sottomissione all'autorità divina, ma piuttosto esprimere un'intimità con Lui. Entrare così tanto in intimità da sentirlo come il proprio amore, l'amore che riempie la vita. Per questo Dio esaudisce, senza dubbio. Però Dio, dice Bonnefere, esaudisce non le nostre richieste ma le sue promesse. L'atteggiamento allora deve essere sempre quello di abbandono in Dio. Non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. La preghiera ti trasforma, mentre preghi la tua vita cambia, perché tu stesso senza accorgertene diventi preghiera. Il respiro della preghiera eh, sintonizza con la tua vita, la tua vita si fa preghiera, c'è un rapporto intimo con Dio, non si tratta di fare le preghiere, ma di vivere la preghiera. Allora anche noi potremmo fare un occhio nero a Dio, no, certamente no, ma dobbiamo insistere affinché la nostra vita sia trasformata, che il Signore ci trasformi in bene, ci renda più gioiosi nella fede e più autentici e più veri nel nostro percorso di vita. Buona domenica!